Eccoci tornati sulle fonti tv con il fatto di Marcotti, nuovo appuntamento eh, dedicato all'analisi dei temi, degli argomenti centrali eh, di politica ed economia, insomma ovviamente eh, che vanno a braccetto, come vedete eh, in sovrimpressione già abbiamo scenari economici e politici, tra poco scopriremo quali sono e soprattutto scopriremo quali sono i driver eh, che secondo Giancarlo Marcotti, che saluto, eh, ci accompagneranno per questa prima parte dell'anno nuovo. Giancarlo ben trovato. Grazie Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Ovviamente eh, la prima domanda sarà un po' a scelta, come si faceva a scuola durante l'interrogazione Giancarlo? Però poi abbiamo eh, individuato alcuni temi che a nostro parere mh, insomma, sono centrali in questo momento. Allora li vediamo velocemente, ringrazio Alessandra in regia. Eh, Fondo Monetario Internazionale il 2023 sarà un anno duro per l'economia, eh, soprattutto l'Unione Europea sarà in recessione, diciamo che questo anno, proprio il primo dicembre, il Fondo Monetario Internazionale eh, ci ha dato questa bellissima notizia cosa che già avevamo messo in cantiere ma insomma, perché? Perché le economie, le grosse economie, eh, parliamo ovviamente di Europa, America e Cina, sono in rallentamento e quindi eh, questo ci fa pensare a un rallentamento ulteriore che potrebbe portare alla recessione. Andiamo avanti, ne parliamo tra poco. 2023 banche centrali cosa succederà? Naturalmente tutto dipenderà anche dalle mosse delle banche centrali e quindi dai dati sull'inflazione. Questa settimana, giovedì, avremo il dato americano sull'inflazione, quindi di conseguenza anche indicazioni da parte della Fed. E poi ecco qui... Un tema che eh, sta cominciando davvero a, a far scaldare gli animi, potremmo dire così, è che è molto divisivo, eh, parliamo di politica e di una delle riforme eh, del governo, o meglio, che il governo vuole portare a termine, eh, analizzare, focus su autonomia da una parte, presidenzialismo. La riforma più divisiva è sicuramente quella sul presidenzialismo e appunto parleremo, chiederemo anche a voi, presidenzialismo sì o no, cosa ne pensate e cercheremo di di valutare i pro e i contro, perché come in tutte le cose ci sono sia pro che contro. Allora Giancarlo, abbiamo tante cose di cui discutere, eh, domanda, scel anzi, domanda scelta, risposta da parte tua, cioè insomma quali sono gli scenari più in evidenza eh, che dobbiamo considerare in questo momento? Beh per quanto riguarda l'Italia adesso insomma passata la manovra, ormai appunto il focus è sulle riforme, sulle riforme naturalmente eh, teniamo, hai già anticipato, la riforma del presidenzialismo dovrebbe essere eh, nettamente la riforma più importante, insomma cambiamo Repubblica adesso nel, nel, nel qual caso eh, andasse in certo. porto, no? non è detto. Per quanto riguarda invece la situazione economica, anche lì hai già un po' anticipato i temi perché c'è questa recessione incombente, però negli Stati Uniti c'è già stata questa recessione, non sembra che abbia fatto molto male, insomma sì, non è che facciano bene le recessioni, chiariamo, però eh, questa questione che potrebbero essere recessioni brevi e comunque non intense… Eh, Potrebbe, potrebbe essere una cosa temporanea, insomma. Certo. Quindi, quindi diciamo nubi all'orizzonte, ma non si prevedono tempeste. Mm. Ecco, Speriamo. Ecco, andiamo sul titolo del Fondo Monetario Internazionale perché stiamo parlando già di questo, ma ti, ti chiedo un'ulteriore specifica. Sarà la Cina lago della bilancia? Allora, eh, la Cina come al solito è un'incognita, nel senso che noi non sappiamo mai se i dati che arrivano dalla Cina siano veri o falsi, perché già non ci fidiamo dei nostri, figuriamoci dei dati dei cinesi, quindi eh, effettivamente… Però, però una cosa è chiara, che eh, la Cina oramai eh, non, non può più essere… Eh, come, come un tempo insomma, visto come un, un, un paese in via di sviluppo, no? oramai è, è un colosso e comincia ad avere i problemi delle economie avanzate, cioè, la questione della, della bolla immobiliare è proprio tipica della, de, del paese che è uscito da questo boom economico, Derivante dal fatto che si partiva da zero, e certo. quindi qualsiasi cosa è, è, è tanto, e, e, e si è entrati in una bolla speculativa sul comparto immobiliare che potrebbe pesare molto eh, adesso, in, in Cina, poi, dopo le politiche Covid non si sono capite, cioè si passa da un estremo all'altro, anche quello non è, non è stato chiaro. Fatto sta che la Cina secondo me è proprio la maggiore incognita. Eh, eh, io insomma in questo momento starei alla larga dalla Cina perché eh, appunto è, è semplice poi passare da una bolla speculativa immobiliare a una bolla speculativa su altri settori molto più diciamo pericolosi. E questo riferisco... poi potre... Esatto, ti riferisci? Scusa perché poi allora, c'è un'altra domanda collegata mi riferisco al settore bancario e al settore certo. finanziario eh, cioè, certo certo, e parte... lì ecco la domanda si inserisce perfettamente perdonami Giancarlo quindi eh, proprio perché questa bolla speculativa potrebbe non solo limitarsi a un settore come quello dell'immobiliare che abbiamo già visto ma a quello finanziario questo poi causerebbe insomma un rallentamento trainante per cioè, di traino diciamo, per tutte le altre economie questo è un po' il passaggio eh sì, eh sì, d'altronde noi abbiamo il 2008 che è emblematico, il 2008 noi abbiamo detto la crisi dei mutui subprime e poi sì, eh, le, le società immobiliari si sono trovate in difficoltà ma a fallire poi è stata Lehman Brothers, una banca. Quindi eh, questa è, cioè, si parte dall'immobiliare, ma insomma, la crisi de dell'immobiliare è, è una crisi che inevitabilmente tocca le banche perché per costruire le società di costruzioni hanno bisogno di finanziamenti bancari. I, i compratori del, degli appartamenti, delle case, eccetera, così hanno bisogno del, del comparto bancario. Quindi quando diciamo una crisi immobiliare, immediatamente dobbiamo anche pensare al comparto bancario. Eh certo. Perché non può essere una crisi immobiliare e le banche vanno benissimo. Eh. No, beh, eh, insomma, esatto, so, poi soprattutto se si parla di una crisi davvero incisiva come quella che abbiamo visto in Cina. Insomma, non, eh, non è stato un rallentamento del comparto, ma insomma una vera e propria bolla, una vera e propria crisi. D'accordo, allora teniamo monitorata la Cina, ci mancava solo questo, insomma, no? perché eh, vada ad aggiungersi alle altre incognite. Allora, a questo punto di conseguenza parliamo di questo 2023 delle banche centrali, Giancarlo, che continueranno a essere ovviamente mh, il principale mh, come possiamo dire, osservatorio, ecco, definiamolo così. Cosa succederà a tuo parere? Proprio perché dobbiamo mh, equilibrare no? rialzo dei tassi, inflazione e rallentamento dell'economia parlando addirittura di eh, recessione incombente quindi allora eh, noi abbiamo sempre detto noi dico nel campo finanziario no? Se passiamo sempre per cioè diciamo sempre la, la, la solita metafora del treno no? la locomotiva Stati Uniti i vagoni Europa quindi eh, quello che accade prima negli Stati Uniti accade dopo in Europa. Quello, abbiamo visto una breve recessione negli Stati Uniti, poi un ultimo trimestre buono e adesso vediamo che in Europa il Fondo Monetario Internazionale ci dice che andremo noi in recessione. Però appunto la speranza che eventualmente possa essere una breve recessione e che poi si possa ripartire, io ce l'ho questa speranza, quindi non sono del tutto pessimista. Chiaramente le banche centrali a questo punto, sai, eh, già nell'ultima volta nei quali ci siamo visti, io ho usato un po' questo termine un po' così non professionale, ho detto alla Lagarde non deve esagerare. Ecco. Sì. Eh, eh, non, è, non è il termine corretto, ma insomma era per far capire che va bene aumentare i tassi, però non, non, non aumentiamoli in maniera tale da fermare l'economia. Abbiamo ancora, lei dice, finora non l'abbiamo fermata perché effettivamente, eh, insomma, c è, c è, soprattutto per l'Italia, insomma... Il, il 2022 non è andato male dal punto di vista economico, quindi dice che non, non abbiamo fatto troppi danni aumentando i tassi, sì è vero, però se continuiamo, insomma, quindi io sarei come ho sempre detto per un aumento ancora di mezzo punto e di fermarsi al 3%, di non seguire da quel punto di vista lì gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, eh, anche, anche loro dicono che insomma, bisogna fermare l'inflazione e lì eh, allora un, un bel rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti, sempre se i dati sono corretti, certo, certo. è già stato, se alla prossima rilev rilev rilevazione Troviamo, dovessimo trovare un ulteriore rallentamento dell'inflazione eh, dell negli Stati Uniti quella sarebbe veramente una bella notizia assolutamente, beh certo anche perché vorrebbe dire intanto che eh, la ricetta diciamo, della Fed eh, è efficace ma in più potremmo poi pensare a una, come dire, a, una, a una minore aggressività e quindi a una fotografia economica ancora più migliore, più impostata, ben impostata. D'accordo, eh, insomma anche questo ce lo mettiamo lì eh, nel nostro pacchetto di punti di domanda e via via capiremo, insomma già vedremo questa settimana proprio a partire dal dato sull'inflazione USA. Allora Giancarlo, veniamo a noi, nel senso stiamo già parlando delle questioni fondamentali, ma insomma a queste che abbiamo già discusso anche negli scorsi mesi si aggiungono, le, come hai detto tu, no, le decisioni che il governo vorrebbe prendere in a riforme, io qui ho messo il focus su autonomia e eh, presidenzialismo che sono quelle che eh, manovra accantonata, si stanno discutendo di più, l'autonomia è un po' il cavallo di battaglia ovviamente della Lega che adesso ovviamente è al governo, eh, però si sta parlando di più di presidenzialismo che invece è sempre stato portato diciamo, su, eh, diciamo in superficie da Giorgia Meloni, quindi da Fratelli d'Italia. Allora intanto ti chiedo ehm, cosa ne pensi, cioè è il momento giusto per parlare di queste riforme, ma in generale, ma perché eh, ti chiedo questo? Collegandola alle emergenze che ancora ci sono, cioè l'hanno iniziato per esempio con i rincari sui carburanti, allora l'opposizione ora si, si sta proprio battendo su questo, ma come? Non avete scongiurato i rincari e pensate al presidenzialismo? Ecco, eh, mettiamo un po' tutti questi elementi nella tua prima riflessione. Beh, il rincaro dei carburanti eh è solo di peso dall'aumento appunto del costo della benzina sappiamo anche che adesso siamo tornati alle accise di un tempo d'altronde insomma quella riduzione delle accise si era detto che sarebbe stata temporanea in più cioè obiettivamente eh, cioè è un'entrata che allo Stato non, non può venire a meno, quindi io capisco che sono un automobilista, viaggio in, in, con, con in automobile, quindi eh, utilizzo la benzina, è chiaro che se costasse molto di meno io sarei molto contento, però… Qua sono in veste di, di analista, voglio dire, devo sì. dire che lo Stato non può fare meno di un'entrata come quella che è, è un'entrata significativa e quindi, insomma, sarebbe anche quando eh, Draghi l'ha in messa, aveva sempre detto che sarebbe stata una... Così una decisione temporanea, insomma, che comunque le accise sulla benzina sono delle entrate che uno Stato che ha un debito pubblico come il nostro non può rinunciare. Questa è la, è la certo. verità. Insomma. Per quanto riguarda le due grandi riforme, hai detto bene autonomia e presidenzialismo, autonomia attribuita alla Lega, presidenzialismo attribuito a Fratelli d'Italia. E insomma eh, hai, hai anche, cioè, non l'hai detto ma insomma, si è capito tra le righe che si parla di presidenzialismo perché eh, eh, viva Dio, i, i, i, i, i parlamentari si contano, è inutile dire cose, cioè, eh, ci sono tre parlamentari de, di Fratelli d'Italia, ogni parlamentare della Lega, insomma Fratelli d'Italia eh, certo più ha preso più del triplo dei voti della Lega, quindi è chiaro che eh, le battaglie portate avanti da Fratelli d'Italia diventano prioritarie e questa sul presidenzialismo eh, batte tra virgolette quella sull'autonomia, anche perché l'autonomia qualche cosina è stata fatta, presidenzialismo per il momento non è stato fatto nulla. E quindi. Eh, è... Sì. Poi sull'autonomia, proprio perché è stata sempre no, dibattuta dalla Lega. Su, su questo, qualcuno ha un po' di remo, come dire, ma ancora si parla di autonomia. È da anni che, che si vuole portare a casa il risultato. Poi non è detto che non si porti a casa. Però il presidenzialismo. È arrivato anche perché cambierebbe, come hai detto tu, la nostra Repubblica, cioè da Repubblica parlamentare passeremmo a Repubblica eh, appunto presidenziale, che è quella, cioè un esempio tipico è quello degli Stati Uniti, mentre invece abbiamo la Repubblica semipresidenziale che è quella francese, insomma, in cui... Esatto, adesso poi lascio la parola a te, no? Giusto per ripassare, cioè in cui praticamente eh, il presidente è sia capo dello Stato che capo del, del governo, fondamentalmente. Allora, Giancarlo spieghiamo proprio lascio a te la parola. Eh, di cioè, cerchiamo di capire se per l'Italia questa è una forma di governo che potrebbe essere consona. Eh, I pro e i contro, cioè cerchiamo di metterli anche in ordine un po' sparso, voglio dire, poi tanto ci torneremo giusto per dare indicazioni a chi ci segue e chiediamo anche a chi ci segue cosa ne pensa di, di, di, di, di questo eh, presidenzialismo. Eh sì, è un bell'argomento. Allora, innanzitutto, come hai detto, diciamo precisiamo un attimo che cos'è questo presidenzialismo, perché abbiamo appunto. Due il presidenzialismo vero e proprio, diciamo, è il semi-presidenzialismo. Allora, presidenzialismo vero e proprio, come hai detto tu, eh, Stati Uniti è proprio l'emblema, ma diversi Stati dell'America meridionale eh, sono, hanno questa forma eh, così. Eh, faccio l'esempio del Brasile, ma anche l'Argentina, sì? eccetera. Comunque il, pre il presidenzialismo vero e proprio, il capo dello Stato è eletto a suffragio universale, quindi lo eleggono i cittadini ed è anche capo del governo. Quindi non ha bisogno dal Parlamento della fiducia perché la fiducia gliel'hanno data i cittadini, obiettivamente. Quindi non, non, non è come da noi che eh, il governo deve avere la fiducia del Parlamento, la fiducia è data dal popolo. Co Quindi questo, ecco, questo potremmo considerarlo, potremmo, eh, perché eh, ovviamente ci sono delle considerazioni più precise da fare, ma eh, un pro nel senso che spesso noi diciamo, lamentiamo il fatto che il Presidente del Consiglio ad esempio attualmente non è scelto da noi, no? nel senso che noi andiamo a votare e votiamo il partito e poi... A seconda della maggioranza che si forma, la maggioranza sceglie il Presidente del Consiglio. E spesso si dice ah no, però noi non lo votiamo. Ecco, da noi non è eletto il Presidente del Consiglio. Con il presidenzialismo sarebbe scelto dagli elettori, assolutamente. Ok, perfetto. Assolutamente. Eh sì, noi l'unica cosa che eleggiamo sono i parlamentari. Eh. Appunto non eleggiamo né il capo dello Stato né il capo Peraltro, del... Peraltro, scusami, nelle politiche neanche, non c'è neanche la preferenza, cioè ci sono i listini, noi votiamo, ovviamente noi vediamo quali sono i deputati e i senatori in lista e votiamo di conseguenza, però non possiamo esprimere una preferenza per una persona, cosa che invece avviene nelle amministrative per intenderci, perfetto. Quindi questo eh. potremmo metterlo come pro diciamo a livello di scelta da parte di noi elettori, che poi scegliamo appunto chi ci deve governare. Ecco. Ah. Ah, e per, naturalmente c'è però un Parlamento anche nelle repubbliche presidenziali ed un Parlamento che ha eh, come, come funzione quella di leg legiferare, quindi il capo dello Stato, diciamo il Presidente nel, nei regimi presidenziali, il Presidente è capo dello Stato e capo del governo, ma eh, potrebbe avere, perché poi c'è la questione che dopo due anni ci sono delle nuove elezioni sul Parlamento, le famose elezioni di medio termine che ci sono state a novembre scorso e quindi un Presidente che ha uh, grande, grande potere perché è Capo dello Stato e Capo del Governo ma potrebbe avere il Parlamento contrario e questo allora, oh, è, è, un, è una cosa che giustamente va a limitare perché altrimenti eh, eleggiamo un dittatore insomma, quindi, ehm, quindi questo è, è, è l'aspetto però è capo del, dello Stato e capo del governo il semipresidenzialismo invece c'è un governo e c'è un presidente del Consiglio chiamiamolo così però, però il Presidente anche qua nel, semi, nel semipresidenzialismo è eletto a suffragio universale, quindi anche lì sono i ehm, cittadini che eleggono il Presidente, il quale, ecco è qui la questione, nomina il, il, il, il Presidente del Consiglio, quindi c'è un governo, ma è un governo che è tutto nominato dal Capo dello Stato. Sì. Facciamo l'esempio di Macron? No? Eh, Macron è capo dello Stato, non è capo del governo eh, francese, però il capo del governo e i ministri li sceglie lui. Quindi, insomma, se poi anche lui se ha la maggioranza in Parlamento. Anche questo semi-presidenzialismo è forte, cioè stiamo dando, ecco qua poi eh, eventualmente qualcuno potrebbe metterlo come contro, stiamo dando un potere molto forte a una persona. Certo. E si capisce anche perché i nostri padri costituzionali invece hanno scelto la forma diciamo più prudente, noi arrivavamo da una dittatura e l'ultima cosa che volevamo era eleggere un, una persona che avesse eh, un potere così grande, no? quasi un dittatore e quindi, e quindi noi appunto eleggiamo solamente i parlamentari, poi sono i parlamentari che eleggono il capo dello Stato e sono i parlamentari che danno la fiducia ad un governo. Invece nei regimi, eh, nel, nelle forme di, di governo presidenziali, insomma, nelle repubbliche presidenziali, il Presidente è, è obiettivamente ha una, un grosso potere. Tra i pro è chiaro che il Presidente negli Stati Uniti lo, lo, lo, lo si può mandare via solo con un impeachment, cioè... Eh, Altrimenti, eh, non, non, dato che appunto non sì, deve avere sì. la fiducia del governo, non può essere sfiduciata eh, Scusa del Parlamento, non può essere sfiduciato. Quindi il, il presidente della Repubblica, del, sì, il presidente degli Stati Uniti, dura in carica quattro anni, è un tempo abbastanza breve, ma anche che, che, che governi per quattro anni è certo, a meno che appunto. Mm sia un impeachment come è successe a... Senti, a infatti Giancarlo, scusami, io ti volevo dire che un altro pro potrebbe essere quello che sarebbe tutto forse un po' più snello, no? perché ovviamente le decisioni non passerebbero, poi noi lamentiamo sempre questo doppio passaggio, passaggio Camera, Senato, eccetera, eccetera. Però eh, la domanda te la faccio proprio in modo diretto, che sia, mh, si, si aggancia a quello che stavi dicendo tu. C'è il rischio che il presidenzialismo possa diventare una dittatura? Ovviamente, insomma sempre mettendo tra virgolette la parola dittatura, però è per andare proprio nella questione. Eh, allora, ehm, ci sono delle altre cose che magari possono limitare eh, questo strapotere del Presidente, ed in particolare eh, io mi riferisco agli stati federali. Allora, Gli stati federali allora, eh, è già diverso, perché il Presidente sì, è il Presidente di tutto lo Stato, però... Eh, stati molto federali diciamo non so come dirlo, ma insomma fortemente federali, metti gli Stati Uniti cioè gli Stati Uniti tu sei in uno Stato ci sono delle leggi eh, vai in un altro Stato ce ne sono delle altre quindi è, è forte l'autonomia dei vari Stati degli Stati Uniti questo naturalmente riduce il potere del, del Presidente quindi il Presidente sì, ufficialmente è Capo dello Stato e capo del governo, quindi assume un, un, una grande importanza, però ci sono delle altre cose che invece vanno a limitare un po' il, la, la, eh, questa, sì. questo strapotere, diciamo. Quindi eh, io direi che non. Un rischio, un rischio di finire in una, in una uh, dittatura si ha veramente un... sì, diciamo che esatto infatti io l'ho messo tra virgolette ripeto era per andare proprio mirata nella questione perché? perché quando si parla molti hanno paura che quando si dà troppo potere a una persona sola cioè uh, a un uomo quando c'è il famoso uomo al comando ci possa essere poi qualche distorsione di quella che è invece la, Repub la forma di governo della Repubblica Pubblica, insomma che, che possa insomma, decisioni che possano essere prese magari proprio per la necessità di velocizzare no, dei procedimenti il che è positivo però magari con eh, questo quest obiettivo di velocizzare si bypassano dei, dei, dei passaggi invece più democratici ecco diciamo, diciamo così però insomma eh, come dici tu ci sarebbero dei controlli, non è che eh, c'è tutto il potere, questo può fare cioè questo scusate l'espressione un, un po' terra terra può fare quello che vuole ecco non è questo il senso. Certo, no, guarda, allora eh, ti dico, eh, perché naturalmente la, la domanda classica è, eh, che noi facciamo anche ai nostri ascoltatori è, eh, siete favorevoli o contrari al presidenzialismo? Io ne, a una domanda del genere ne uscirei con una battuta. Cioè, mm. se il presidente piacesse, fosse una persona che mi piace, sì. Ah, se vabbè, mi piace. <ride> ecco. No. Però il rischio: beh, tu non hai detto una cosa, voglio dire, marginale, nel senso che anche lì, eh, se io voto per una persona di cui ho estrema fiducia fino a prova contraria sono anche contenta che magari questa persona prenda delle decisioni non appunto in totale autonomia perché quello non sarebbe se no si parlerebbe di dittatura ma che prenda delle decisioni più o meno eh, in modo indipendente, ecco, eh, decidiamo così, anche se non è la parola più giusta. Se invece la persona non mi piace, figuriamoci, cioè, apriti cielo, no? Perché poi dipende molto da chi, da chi vince le elezioni, e eh, non è, eh, voglio dire, l'unanimità nelle elezioni non c'è mai. Quindi c'è anche il rischio poi di malcontento, forse a livello sociale più evidente, Giancarlo, non so, anche questo è importante, no? Eh, questo è il… diciamo che lo mettiamo tra i contro, nel senso esatto. che ovviamente, eh, cioè quando si dà molto potere a una persona, poi eh, ci possono essere delle problematiche, insomma… Eh, Comunque, eh, le, le due cose, ripeto, hanno pro e contro perché poi giustamente, ecco, do, noi eh, ci lamentiamo sempre che i nostri governi durano poco, è chiaro che una, una, in una Repubblica Presidenziale il governo dura gli anni che, che, che deve durare, insomma, quindi negli Stati Uniti sono 4 anni, in, altri, in altre nazioni sono 5-6 anni. Sappiamo che è, è stabile diciamo, il, il governo, proprio perché eh, certo. così, è, è stato voluto dal, dai, dai cittadini, quindi Assolutamente sì. Allora Giancarlo facciamo una cosa, visto che è la prima volta che ci addentriamo un po' in questo argomento presidenzialismo, ma sicuramente se ne parlerà e visto che come sempre le nostre puntate del fatto di Marcotti vengono poi eh, riviste, anzi è lì che poi si concentrano anche le riflessioni dei nostri telespettatori su YouTube, la nostra pagina Le Fonti TV e sul nostro sito, eh, invito i nostri amici a scriverci cosa ne pensano del presidenzialismo anche attraverso il tuo canale, voglio dire finanza in chiaro ma eh, così che possiamo nelle prossime puntate approfondire sempre di più le tematiche anche rispetto alle eh, questioni positive o negative che vengono segnalate no? e quindi potremo entrare ancora di più nel merito quindi iscriveteci se state vedendo appunto sui nostri canali questa puntata e poi ci torneremo, io e Giancarlo Marcotti che ringrazio come sempre per la collaborazione Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, a presto, lunedì prossimo ci ritroviamo qui, però Giancarlo vi aspetta sul suo canale La Finanza in Chiaro, io vi ringrazio per essere stati con noi, eh, vi invito a rimanere sulle fonti TV, prosegue il nostro palinsesto e restate con noi anche sui social e sul nostro canale YouTube. Buona giornata.